Siamo nella Basilica di San Domenico e più in particolare nella Cappella di San Domenico, alle nostre spalle l'arca in cui riposano le spoglie mortali del fondatore dell'Ordine dei Predicatori. Con Padre Gianni Festa, postulatore dell'Ordine per le cause di canonizzazione, vorremmo approfondire qualche aspetto della santità di San Domenico. Padre, come potremmo riassumere la santità di San Domenico? Ma eh, il, il luogo nel quale ci troviamo è, è un luogo unico e, direi, anche importante come punto di partenza per parlare o comunque per illustrare la santità del, del nostro padre, del nostro fondatore, perché in questa mh, cappella meravigliosa, appunto come eh, diceva lei, partendo da questo se, sarcofago, da quello che lei ha chiamato l'arca, perché proprio il sarcofago che contiene i resti mortali di San Domenico, in alcune delle sue formelle, illustrano questa santità. È una santità che potremmo definire essere una, una santità eh, eminentemente apostolica. Eh, San Domenico venne definito insomma, no, nelle prime fonti dell'ordine come il Vir Apostolicus, l'uomo apostolico. Ed è interessante che questa mh, immagine, insomma, questo profilo eh, di San Domenico come eh, apostolo e quindi come annunciatore del Vangelo sia stato reso con grande maestria artistica ed anche espressiva da Niccolò Pisano che è l'autore del, del sarcofago nel quale appunto sono contenuti i resti mortali e, e in alcune di queste formelle, quelle che danno appunto della parte del, della cappella e le due laterali l'artista dietro suggerimento probabilmente della, della comunità o del priore ha voluto definire con quattro episodi questa, questa santità. E, guardando queste formelle, emerge il ritratto di Domenico, come dicevano i medievali, Domenico come alter Christus, come il secondo Cristo. In verità questa espressione, questa definizione o denominazione è stata spesso suggerita e applicata alla figura di San Francesco. Anche Dante lo ricorda no, nella, eh, nel Paradiso e quando Sant'Tommaso San fa l'elogio di San Francesco definisce San Francesco come un secondo Gesù Cristo. Ma mentre la figura di San Francesco replica no, l'identità di Cristo nella povertà e nel mistero della sua passione riceve le stigmate, no? ecco, a segno di questo ultimo sigillo, lo definisce Dante, la, questa immagine eh, ecco, cristomimetica diciamo, di San Domenico non, non ha tanto a che fare con la povertà ecco, e con, la, eh, appunto, con la, il mistero della passione, ma piuttosto con l'immagine di Cristo eh, come sacerdote. Ecco perché allora eh, San Domenico è un secondo Cristo e la sua santità è una santità apostolica che eh, si manifesta secondo diciamo, queste eh, formelle no? che sono state scolpite da Niccolò Pisano in ben quattro eh, scene fondamentali della vita di Cristo. Eh, qui davanti possiamo vedere eh, prima di tutto un miracolo che San Domenico alla mia eh, destra un miracolo che San Domenico fa a Roma, eh, riportando in vita il nipote eh, di un cardinale, il cardinale Orsini, che era morto, e si vede appunto San Domenico che prega e poi riporta in vita il giovane che era caduto da cavallo. Questa, questo miracolo di San Domenico eh, manifesta e, e, e dice un aspetto della sua santità che è appunto di tipo cristo-mimetica perché replica il miracolo della resurrezione di Lazzaro. Quindi nell'altra invece, nell'altra formella, si vede ecco, eh, San Domenico con un libro in mano e questo è, è un racconta, questa formella, la, la scena di un riporta, la scena di un miracolo fatto nel sud della Francia, ovvero una disputa fra gli eretici che sono rappresentati sulla, sulla destra della formella, tutti con il naso storto e al centro c'è il, il rogo di fuoco e poi eh, un libro, quello è il libro del Vangelo. È una ordalia, una disputa, eh, San Domenico mette il Vangelo e gli eretici i loro scritti, naturalmente il Vangelo si salva e, e gli scritti degli eretici vanno bruciati. Ma a quale episodio o a quale attitudine della vita di Cristo rimanda questa formella? Beh, è il Cristo che disputa è il Cristo che disputa con i farisei, con i sommi sacerdoti, che insegna la verità, eh, la verità del Padre, e quindi è l'annuncio eh, della verità nel contraddittorio, no? eh, affermare la verità della rivelazione contro chi, diciamo, non, non l'accetta. Ecco, quindi queste sono le due formelle. Poi, ai lati, si potrà vedere da una parte il cosiddetto mandato apostolico, cioè un episodio appunto della vita di San Domenico eh, accaduto a Roma, quando i santi Pietro e Paolo gli appaiono e gli danno il comando di va e predica, San Paolo con il libro delle lettere e San Pietro con il bastone. Quindi anche in questo caso è l'immagine del Cristo che attraversa, no? le vie della Giudea, della Samaria, della Galilea per predicare il Vangelo e così Domenico farà a piedi con i suoi discepoli, con i suoi frati. Invece nella formella qui di destra eh, c'è il miracolo, un miracolo accaduto qui a Bologna, non qui a San Domenico ma a Santa Maria della Mascarella che era e il primo eh, diciamo, luogo nel quale i Domenicani abitarono per alcuni mesi quando vennero qui a Bologna nel 1218, che racconta il miracolo dei pani, ovvero un giorno la comunità, eh, questa piccola comunità, insomma si trovava a un certo punto senza, senza vitto, senza pani, Domenico pregò e apparvero due angeli ecco, che eh, distribuirono questo pane miracoloso a Domenico e ai frati. Questa immagine eh, del, di Domenico che eh, prega e dona il pane ai suoi fratelli rimanda naturalmente alla, al Cristo eh, come Sommo Sacerdote, al Cristo Eucarestia. Quindi questi quattro aspetti, no, la resurrezione di Lazzaro, eh, il mandato apostolico, la, la disputa, ecco, a difesa della verità e il Cristo e Eucaristia rimandano quindi a un'immagine della santità di Domenico come Domenico alter Christus nel sacerdozio apostolico, eh, docente, quindi una, una, un apostolato che insegna e che condivide il pane con i suoi fratelli.